Ogni volta che ricerchiamo nel web, selezioniamo tra miliardi di risultati. Apriamo infinite pagine del browser, spesso finendo in confusione per le troppe informazioni o perdendo l'attenzione sui social network. Se sei un educatore, non lasciare che i tuoi allievi crescano nella giungla del web senza una guida. Da oggi, con Aureo, crea una mappa e suggerisci gli contenuti più rilevanti. Potrai anche collaborare con altri educatori espandendo la tua mappa più velocemente. Nelle mappe di Aureo puoi inserire tutto quello che preferisci. Foto, documenti, Google App e Dropbox. Tutto a portata di un clic. Invita i tuoi allievi a partecipare. Aureo è il posto giusto dove condividere concetti e ricerche in totale sicurezza e nel rispetto della privacy. Mappiamo il web. Assieme.